In questo tutorial vediamo come realizzare un sondaggio o un questionario con l'app Forms. Clicco su Forms, mi si apre una nuova scheda e per creare un questionario o un sondaggio vado a cliccare su Nuovo modulo. La prima cosa che mi chiede ovviamente è il titolo, quindi clicco in questo campo e vado a digitare il titolo. Penso per esempio di creare un sondaggio, un questionario di ingresso per i miei primini quando i primi giorni di scuola voglio raccogliere delle informazioni. Eh, quindi un questionario di ingresso, potrei inserire un'immagine ma lo vediamo in un altro tutorial o eh, opzionalmente immettere una descrizione per esempio eh, spiegare come mai andrò a porre certe domande. Aggiungo una domanda, eh, vedete che ho diverse tipologie, ne vedo in primo piano 4 e poi cliccando su questi tre puntini altri due. In questo tutorial vediamo le prime tre tipologie, scelta, testo e valutazione. Eh, la prima che vediamo è scelta. Questa è una delle più gettonate sia per i sondaggi che per i quiz e andrò quindi a digitare il testo della prima domanda. Cosa ti ha spinto a scegliere questo indirizzo? E vado poi a scrivere le diverse opzioni, mm, passione, opzione 2, open day, aggiungi un'opzione uh, amici, adesso sto, le sto scrivendo in modo spartano per risparmiare tempo, genitori. E posso prevedere inoltre di aggiungere l'opzione Altro alla fine, quindi di lasciare libertà, eh, un campo di testo liberamente compilabile dallo studente qualora non dovesse essere soddisfatto dalle opzioni precedenti. Eh, rendo la domanda obbligatoria, quindi non è possibile che lo studente mi reinvii il, il questionario se non ha risposto a tutte le domande contrassegnate in questo modo e ehm, cos'altro posso, cos posso fare vedete che qui le caselline sono a forma di cerchietto questo significa che eh, è possibile dare un'unica eh, rispondere con un'unica opzione se penso che questa domanda possa prevedere invece più risposte come in questo caso perché una non esclude l'altra allora vado ad attivare risposte multiple e vedete che la casella ha preso la forma di un quadratino con i tre puntini che abbiamo qui possiamo andare a vedere che è possibile inserire un sottotitolo, questo varrà poi per tutte le domande, eh, oppure lo deseleziono, eh, decidere che le opzioni vengano mostrate a ogni apertura del questionario in ordine casuale, non con questo ordine predefinito, ma io adesso le lascio in quest'ordine. Andiamo ad aggiungere un'altra domanda, una domanda aperta, quindi scelgo la tipologia testo, e vado a chiedere che voto avevi l'anno scorso in matematica. Quindi vado su, inizio subito mh, con le domande antipatiche. E la risposta non è estesa, una risposta sicuramente breve. Quindi non vado a, a attivare questa opzione, la lascio obbligatoria. E per questa tipologia di domande, quindi per le domande di tipologia testo, oltre al sottotitolo vedo che è possibile eh, chiedere che la, domanda, ehm, sia che la risposta scusate, sia in formato numero e oltre questo posso anche dare delle limitazioni o dei criteri che deve soddisfare questo numero. Per esempio adesso io sto chiedendo un voto quindi può aver senso chiedere che la risposta sia un numero compreso tra 1 e 10 aggiungo un'altra domanda ancora di tipo testo e per esempio chiedere a cosa serve secondo te la matematica questa volta posso pensare che magari qualcuno possa dare una risposta un pochino articolata e quindi mh, attivo risposta estesa quindi eh, lascio più spazio per dare la risposta aggiungo un'ultima domanda l'ultima domanda che vediamo in questo tutorial che è la valutazione quindi qui vado a chiedere eh, quanto ti piace la matematica e dunque di default sono previste 5 eh, che la risposta alla valutazione che si può dare eh, va da un minimo di 1 a un massimo di 5 stelline però i livelli vedete il 5 può essere cambiato fino a un massimo di 10 io lascio 5 e, mh, invece delle stelline è possibile eh, chiedere una, una valutazione in termini numerici io preferisco lasciare le stelline, la lascio obbligatoria e le opzioni in questo caso sono sottotitolo come per le altre domande ma in questo caso c'è etichetta cosa vuol dire etichetta? posso aggiungere, eh, anche se diciamo abbastanza ovvio specificare cosa si intende con la valutazione minima, quindi eh, quanto ti piace una matematica, se, voto una, se do una stella vuol dire per niente, fino al 5 stelle che è moltissimo. Eh, ok, allora adesso le altre tipologie di domande le vediamo nel prossimo tutorial.